fermata Antonio Pergolizzi nel dibattito. La forestale è molto importante per la lotta contro le ecomafie. Se dovesse essere accorpata un'altra forza dell'ordine chi prenderebbe le redini di questa battaglia contro i reati ecoambientali? Eh, bisognerà vedere cosa dice il testo di legge. Sicuramente diciamo, il riordino prevede una redistribuzione delle competenze della forestale che sono molto diverse perché in realtà noi da un lato ci occupiamo di grossi reati ambientali di competenza statale però contemporaneamente ci occupiamo anche di competenze regionali in base alle convenzioni stipulate nelle varie regioni. Quindi suppongo che il decreto legislativo darà un chiarimento più specifico, fermo restando che già da tempo diciamo, alcune delle forze di polizia a competenza generale come carabinieri e finanza in realtà danno diciamo, un contributo fondamentale nella materia della tutela dell'ambiente, quindi bisognerà vedere in realtà cosa scrive eh, diciamo, eh, il legislatore e suppongo che possa succedere che alcune competenze transitino ai carabinieri, altre alla Polizia di Stato e altre infine alla Guardia di Finanza.